Di nuovo a Berlino per IFA 2017, siamo nello spazio di Sony, andiamo a conoscere XZ1. prodotti oggi lanciati qui a Berlino, uno un po' in sordina, l'XA1 Plus, è difficilissimo tra l'altro riuscire a mettere insieme tutti i codici dei prodotti di Sony che sono un po' difficili da ricordare. Questo invece è il nuovo XZ1. Arriva in due versioni, quella che vedete nelle mie mani con un display da 5,2 pollici Full HD, poi esiste la versione Compact invece che è la versione da 4,6 pollici. Sì lo so, le cornici superiore e inferiore sono un po' generose forse scelta giustificata dal fatto che ci sono gli altoparlanti stereo una delle caratteristiche di questo smartphone Andiamo subito a vedere quali sono le indicazioni tecniche principali. Allora, vediamo un attimo il dettaglio tecnico. Display 5,2 pollici di diagonale Full eh, HD. Eh, la fotocamera eh, è alla parte posteriore 19 megapixel, la parte frontale invece da 8 eh, megapixel. All'interno il processore più potente che il mercato possa offrire in questo momento, Snapdragon 835 con 4 gb di ram. Questa è una caratteristica condivisa tanto dal modello grande quanto eh, dal eh, più piccolo se diamo un'occhiata al software notiamo una cosa che eh, la, eh, torniamo l'ingranaggio eh, eh, delle impostazioni è in basso perché perché questo telefono è il primo in pratica con all'interno android 8.0 questa è una delle caratteristiche davvero da eh, ricordare arriverà eh, intorno alla fine di settembre come annunciato globalmente tra l'altro in altri mercati già nei prossimi giorni tenete conto che questa data d'uscita eh, ci porta insomma al record se volete insomma al primo primato di essere il primo prodotto con Android 8 nativo a bordo ad arrivare sul mercato. Allora, vi ho detto della fotocamera, 8 megapixel sul fronte, 19 megapixel sul retro, ma la fotocamera ha una particolarità, quella di poter cioè catturare dei modelli tridimensionali. È un sistema, tra l'altro molto semplice quello che potete utilizzare, lo vedete qua, la creazione 3D con quattro possibili applicazioni, la scansione del volto, la scansione dell'intera testa, la scansione del cibo o quella eh, libera di un eh, oggetto. Vi faccio vedere ad esempio quello che si può fare, no? qui c'è la parte di tutorial per mostrare il funzionamento, io scelgo la scansione del volto, anzi scusate, scelgo la scansione libera di un oggetto e che cosa posso fare? Io in pratica posso girare intorno a questo prodotto, ve lo mostro anche in questo momento, vi faccio vedere ad esempio il tutorial che viene mostrato per la creazione di un modello 3D di una testa. No? Vedete, la fotocamera in pratica viene utilizzata per riprendere lateralmente, c'è proprio una guida all'interno del telefono che vi aiuta a costruire il modello, man mano vi spostate intorno all'oggetto che dovete fotografare, voi vedrete che il modello 3D va via via formandosi. Dopo aver fatto le foto laterali Passate alla parte superiore della testa e via via viene eh, creato dunque il eh, modello secondo le indicazioni che vengono riportate. No? Questa ad esempio è la guida per la scansione del eh, volto che io adesso ho attivato ma che non eh, utilizzerete. Altre caratteristiche di eh, questo prodotto sono il fatto di avere eh, una... Certificazione IP68, quindi resistenza alla polvere all'acqua, l'espansione eh, con una micro SD, eh, sempre a disposizione. Il sensore delle impronte eh, digitali che viene nascosto nel eh, pulsante di eh, accensione del eh, telefono volume rocker in questa posizione e come sempre nel mondo di Sony eh, anche eh, il pulsante di accesso diretto alla eh, fotocamera USB Type-C è il connettore eh, nella parte inferiore un eh, piccolo eh, dettaglio che ci ha lasciato un po' perplessi vedremo quello che succederà poi utilizzando questo prodotto è quello della batteria perché tanto il modello compact quanto il eh, modello normale, chiamiamolo così hanno una batteria da 2700 mAh è vero, Snapdragon 835 ha eh, una eh, gestione dei consumi molto avanzata e tra l'altro dei consumi molto parchi, però eh, non vi nascondo che qualche perplessità con eh, una capacità di questo genere eh, la conserva. Allora, essenzialmente abbiamo visto eh, tutti i dettagli eh, fondamentali di eh, questo telefono che poi avremo modo ovviamente di eh, conoscere meglio. Un bundle in vendita eh, con l'acquisto entro il 24 di settembre, avrete eh, in regalo un paio di cuffie il cui valore è di 300 euro, eh, quindi davvero un'offerta molto interessante. Il prezzo italiano sarà di 699 euro per questa versione eh, da 5,2 pollici, mentre la versione da 4,6 pollici eh, compact eh, costerà eh, 599 euro, eh, e... insomma è il ritorno di Sony con un'evoluzione rispetto a quanto conoscevamo ovvero l'XZ Premium, vedremo quello che dirà il mercato, ci vediamo più tardi da Berlino